Grazie Presidente, oggi eh, vorrei proprio sottolineare per quanto riguarda chiaramente il bilancio previsionale 2019-2021 che eh, a breve andremo a votare, e come... per dieci minuti mi scusi dieci, consigliere il suo intervento dieci, ne, ne <ride> Grazie Presidente volevo sottolineare come anche quest'anno eh, i lavori pubblici tramite il dipartimento appunto dei lavori pubblici cosiddetto SIMU con un acronimo eh, anche quest'anno eh, porta eh, nel bilancio previsionale un importante importo di opere da fare per la città e, prima di tutto e ci tengo perché vorrei ricordare che la Commissione Lavori Pubblici, che ho l'onore di presiedere, ha voluto cambiare le proprie specialità, i propri argomenti, inserendo proprio nelle proprie competenze il dissesto idrogeologico. Infatti sono stati stanziati circa 9 milioni e mezzo su opere di dissesto idrogeologico. Parlo chiaramente dell'annualità 2019 perché, come abbiamo saputo da diversi eh, da comunicati stampa, notizie di stampa, il, eh, il bilancio eh, previsionale dei lavori pubblici nei tre anni è un bilancio molto importante. E quindi eh, Io però mi vorrei focalizzare proprio sulle opere che verranno messe in porto nell'anno 2019. Quindi diciamo che sul dissesto idrogeologico ancora una volta questa amministrazione ha avuto eh, un eh, interesse particolare, si andranno a fare interventi eh, sia su frane eh, sia eh, su cavità. Come già ne sono stati portati avanti sempre da questa amministrazione, mi piace ricordare il riempimento delle cavità di Via Formia che eh, a breve i cittadini vedranno i lavori iniziare eh, proprio questioni di giorni dopo sessant'anni che eh, i cittadini di questa parte questo quartiere eh, del Municipio Quinto, aspettavano le, la rete fognaria, ma questo non era possibile perché c'era di bisogno del riempimento delle cavità e questa amministrazione, già lavorandoci subito dal 2016, ha portato già a casa eh, questo importantissimo mh, impegno. Inoltre voglio ricordare anche il, il riempimento delle cavità di Villa De Santis, eh, anche questo è un altro obiettivo raggiunto da questa amministrazione eh, molto importante perché delle cavità se ne è sempre parlato negli anni ma sinceramente quando siamo arrivati non abbiamo trovato che eh, le, le politiche che ci hanno preceduto eh, abbiano fatto eh, qualcosa di specifico e di tangibile come invece questa amministrazione ha fatto quindi dissesto idrogeologico presente anche nell'anno 2019 per opere pari a circa 9 milioni e mezzo dopodiché Vorrevo eh, anche focalizzare l'argomento sulle strade, se ne parla molto eh, della manutenzione delle strade, ma credo che portare all'incirca 45 eh, milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, lo si deve solo a questa amministrazione, ehm, sono Diversi interventi sulle strade di grande viabilità, ricordiamo che le strade di Roma Capitale sono divise tra grande viabilità di competenza del Dipartimento Lavori Pubblici e viabilità municipale di competenza dei municipi. Ebbene noi con questi 45 milioni parliamo proprio di eh, interventi di manutenzione straordinaria. Manutenzione straordinaria che quindi prevede il rifacimento totale delle strade, ricordo via Boccea, via Cassia, ma ce ne sono tantissime tra questi interventi, arterie principali che infatti portano dalla, dal fuori città e dentro città. E, e tutte con progettazione già pronta questo è importante perché l'assessorato eh, insieme mh, insomma, alla commissione che presiedo alla parte politica del Movimento 5 Stelle abbiamo voluto portare avanti questo discorso di portare eh, subito opere con progetti già fatti, già eh, redatti e quindi eh, già di, eh, pronti per l'indizione della gara per i lavori. Un altro importante eh, mh, lavoro che abbiamo svolto, devo dire, con eh, la Commissione Lavori Pubblici, eh, ma anche mh, svolto dall'Amministrazione 5 Stelle e ci tengo a dirlo in questa sede, e eh, un importo previsto di un milione di euro sempre anno 2019 per quanto riguarda il sistema di rilevazione della velocità media da eh, far realizzare all'interno della Galleria Giovanni XXIII. E allora qui vorrei spendere due parole perché mh, devo dare atto che questa amministrazione, sempre grazie ai lavori della Commissione lavori pubblici, ha adottato, come mi piace dire, la Galleria Giovanni XXIII, eh, abbiamo avuto nel corso già del 2018 diversi stanziamenti per il rifacimento del manto stradale, per l'illuminazione e per la pulizia delle pareti. Ecco, a questo punto un qualcosa in più che nessuna altra amministrazione aveva mai chiesto. È iniziato un dialogo eh, con eh, la prefettura della provincia di Roma, eh, con la quale eh, io stessa ho avuto eh, diversi confronti e, e devo dire la verità ho avuto subito una grandissima apertura, tant'è che eh, credo una novità storica eh, il eh, Dipartimento Simu ha ottenuto il eh, decreto prefettizio da parte appunto del prefetto della provincia di Roma che autorizza a eh, realizzare e quindi installare il sistema di rilevazione velocità media. Devo dire che questo è importantissimo perché sappiamo che la Galleria Giovanni XXIII ai noi passa un po' alla storia per i gravi incidenti che sono accaduti, alcuni anche mortali, e quindi era importantissima per tutta la cittadinanza attraversando la Galleria Giovanni XXIII, un quadrante molto importante di Roma Nord-Ovest. Attraversata da centinaia e centinaia di veicoli e motoveicoli tutti i giorni, abbiamo voluto proprio ehm, fare in modo che la sicurezza stradale sia ripristinata eh, all'interno di ambedue le canne della Giovanni XXIII. Quindi, diciamo che questo è un altro eh, obiettivo, un altro. Ehm, Obiettivo raggiunto dalla Commissione, eh, lavorando strettamente con gli uffici, con la Polizia locale, sempre presente, mi piace ricordare, con il Municipio del, eh, sia del 14 e 15 eh, sono stati sempre presenti, abbiamo fatto diverse riunioni tecniche, abbiamo avuto un'ottima risposta degli uffici e quindi anche della Prefettura. E voglio anche ricordare, eh, un altro intervento molto atteso dalla cittadinanza come il Cinema Pollo, eh, purtroppo siamo stati attaccati diverse volte dalla stampa eh, anche in modo non corretto. Eh, io dico sempre che le porte della Commissione Lavori Pubblici sono aperte soprattutto ai cittadini eh, ma anche eh, da tutti i consiglieri per eh, appunto prendere notizie da fonti certe di quello eh, che sono gli interventi che porta avanti il Dipartimento Simo e che raccoglie in seno la Commissione Lavori Pubblici. Eh, anche il Cinema Pollo ha il suo stanziamento, ne abbiamo parlato lungamente nella commissione mh, congiunta bilancio lavori pubblici dove appunto ci siamo soffermati perché devo dire che eh, la stampa eh, ha, rivolto, insomma, eh, magari ha, ha preso suggerimenti non eh, chiari, non eh, esatti eh, ci siamo trovati per molti giorni eh, sulla stampa con eh, appunto, eh, articoli che davano contro questa amministrazione che invece sta lavorando anche sul cinema pollo e eh, ci sono appunto sempre nell'annualità 2019 eh, 800.000 euro proprio per i lavori, eh, per... Ehm, eh, eliminare l'amianto presente in questa struttura chiusa a noi da diversi anni. Inoltre ci sono ancora ehm, stanziati diversi fondi, anche e soprattutto per quanto guarda, riguarda il sottopasso della Cristoforo Colombo Malafede. In questi giorni sono in corso le indagini eh, sugli ordigni bellici imposti dalla legge, da una circolare eh, del Ministero degli Interni, importantissimi, eh, tant'è vero che sono stati trovati alcuni ordigni bellici, quindi vediamo ancora una volta, come eh, siano importanti queste indagini anche se eh, ai noi portano via magari diversi giorni o mesi, eh, però eh, sono importantissime laddove chiaramente si dovrà scavare per una eh, importante profondità tanto da appunto dover realizzare un sottopasso ehm, a livello della Cristoforo Colombo, ripeto, con l'intersezione eh, via di Malafede. Eh, come ho detto all'inizio il eh, bilancio previsionale del Dipartimento Simo è ricco eh, di diverse opere eh, che in molti casi sono state attesi dai cittadini e io credo che lavorando bene con eh, il, gli uffici eh, si andrà avanti eh, chiaramente anche il prossimo anno nel portare a casa eh, questi obiettivi. Eh, per finire ricordo importantissimo anche eh, il eh, cavalca ferrovie Giulio Rocco, anche qui abbiamo riportato lo stanziamento di un milione e quattro, anche qui abbiamo fatto diverse commissioni, l'ultima eh, invitando anche il presidente del municipio Ottavo, ehm, che anche se di diversa forza politica eh, non ha per noi interesse perché basta la collaborazione per portare avanti dei temi importanti per i cittadini quindi sono state riconfermate queste somme per i lavori mentre la progettazione eh, grazie a un uh, lavoro fatto dal Dipartimento dei Lavori Pubblici, ATAC, importantissima, Regione Lazio, importantissima, seduti a un tavolo, la progettazione sta, eh, sta per arrivare eh, a buon fine e quindi noi eh, anche per il prossimo anno vorremmo portare a casa quest'altro eh, importante obiettivo della Commissione dei Lavori Pubblici, cioè iniziare, in dire la gara, dopo quella della progettazione, in dire, la gara dei lavori eh, per aprire il ponte, questo cavalca ferrovia de, della via Giulio Rocco che si trova alla Garbatella che ricordo che ai noi, ma eh, così è dalle indagini che sono state svolte, dovrà essere completamente eliminato e, e eh, realizzato nuovamente. Insomma, tutte opere eh, importanti, ripeto, per la cittadinanza, per la viabilità, per la tranquillità delle persone quando parliamo appunto di dissesto idrogeologico, per la sicurezza che sicuramente è una delle mh, priorità eh, che, ci, mh, che dobbiamo avere come guida eh, quando appunto proponiamo delle opere. E, mh, Grazie Presidente, io ho finito.